E quindi scendiamo nell'altro gruppo che fa sempre capo alla classe 2, che sono le tipo A1, A2, B1 e B2. Queste cappe, prende le B1 e le B2, non le trattiamo perché non ci sono, non le usiamo, non, ci, non le trovate. Vi sembreranno vedete, molto simili tra la tipo H e la tipo B1, sono molto simili, ma in realtà vedete, manca il filtro in espulsione alla B1 rispetto alla tipo H che invece ce l'ha l'inversione del 30-70-30 e 30, di là 70-30-70, ci sono delle piccole accortezze, questo voi ovviamente non lo vedete così visivamente, lo vedete a livello manualistico nel caso, cioè oppure di controlli perché fate i calcoli, perché se no voi non ve ne accorgete. Idem a tipo B2, che ha è molto simile alla B1, ma in realtà ha un, eh, se vedete, la freccetta in alto sopra il 30% indica praticamente che c'è un pass partout, cioè c'è un'area in ingresso cioè entra lì il 30% dell'aria, quindi entra il 100% dentro la K. perché il 70% entra dal fronte, passa sotto il piano di lavoro, va dentro il filtro epacito e va dietro e un 30% entra dall'alto e passa dal, dal filtro epa principale va verso il basso e tutti e due insieme fanno il 100%, infatti estrazione leggete 100%. Considerate che è solo per capire, perché dovete capire che ci sono tantissime peculiarità, tantissime differenze, io ci ho messo tantissimi anni a tirare fuori queste tabelle, a capire, a, a scendere il dettaglio, a leggere le norme dove c'è scritto queste cose, Quindi, però prendete sempre tutto anche con le pinze, eh, perché non è che io sono dio sceso in terra, è un qualcosa dove umanamente si può sbagliare, ho cercato di limitare gli errori, assolutamente, insomma, nel tempo a affinarli, però eh, sicuramente è un qualcosa che la cosa principale che mi interessa dirvi è inutile impazzirvi dietro cappe che tanto non trovate in giro. Vedete, tipo B1 e B2 non sono cappe che in Italia vengono commercializzate. Quelle che vengono commercializzate sono le tipo A1 e tipo A2 e le tipo H sono il gruppo centrale che andremo poi adesso a scendere nel dettaglio e definirle meglio. Queste tipo A1 come vedete sono ex A, perché potreste trovare da qualche parte manualistica o gente che parla di... Ah, le cappe tipo A, e ecco, B3, e così almeno capite l'associazione, tipo A sono le A1, e tipo ex B3 sono le A2. La differenza tra queste due cappe, l'unica ed esclusiva differenza, è che una è canalizzata e l'altra. Quindi quando vi trovate davanti a una cappa in classe 2, by Hazard, qualsiasi della marca, facciamo la Faster BHA48, ed è eh, senza la canalizzazione, è una tipo A1. La stessa identica K con la canalizzazione è A2.